Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto una variante del solo money glitch che eh, stavamo facendo ieri. La variante è che andremo a farlo senza usare il playstation store e potremo mettere le targhe personalizzate. Quindi abbiamo bisogno di una Deluxe e dello santos custom per il primo step. Veniamo qui allo Santos Custom, ci, met ci mettiamo qui posizionati come sono io, a cavallo all'entrata dello Santos Custom, selezioniamo un colpo Domus Day la prima volta, lo selezioniamo una seconda volta e attendiamo il caricamento eh, del download della partita, quando ci dirà mm, 2 di 3, cioè 2 di 4, 3 di 4 e cazzi e mazzi. E dobbiamo attendere quel caricamento quindi ragazzi aprite più volte il telefono, fate caricare più volte il telefono in maniera tale che eh, vi compaia quel caricamento a questo punto quando vedete il caricamento come ho appena fatto io dovete entrare nello santos custom ragazzi una volta che siete dentro lo santos custom basterà uscire e il bug sarà fatto la prima parte del bug sarà fatta eh, che cosa significa significa che eh, senza andare nel playstation store avremo la deluxe invisibile in mappa e avremo lo stile buggato ragazzi come vedete la deluxe non è presente in mappa e, e abbiamo anche lo stile buggato l'unica pecca di questo glitch è che ogni volta che dobbiamo fare una duplicazione dobbiamo fare questo procedimento dello santo scasto unico vantaggio di questo glitch è che per ogni duplicazione possiamo diciamo utilizzare una targa eh, diversa anche se non è personalizzata avremo sempre una targa pulita a questo punto ci dirigiamo fuori dal nostro ceo e come vedete il, la deluxo è ancora invisibile noi siamo ancora buggati e qui andremo a fare la nostra duplicazione saliremo sul nostro veicolo premeremo freccia a destra e andremo nell'officina ragazzi una volta nell'officina faremo un cambio targa Una volta fatto il cambio targa faremo cerchio cerchio, scenderemo dal veicolo, risaliremo sul veicolo, premeremo freccia, freccia destra, freccia destra e, e automaticamente ci farà il bug e ci butterà dentro il, il nostro CEO insomma. Allora io qui ragazzi lo sto facendo nell'Arcadius perché ho voluto provare che tante persone eh, mi dicevano che nell'Arcadius questo glitch funziona benissimo e effettivamente è così allora, eh, quindi una volta fatto ciò eh, dobbiamo andare in un piano differente dell'Arcadius in un piano ragazzi, non nell'ufficio in un piano e una volta che saremo in quel piano usciremo a piano terra e ci troveremo l'auto spawnata di fuori a questo punto che cosa faremo? perché noi abbiamo fatto il bug dello Santos Custom per poter pulire la targa quindi andremo a pulire la targa nel centro operativo mobile avremo una LGRH8 normale la sostituiremo con l'auto che stiamo duplicando come vedete io ho la targa Tigri la sostituiremo entreremo nel COM dopodiché usciremo e rientreremo di nuovo quando io adesso uscirò la targa già sarà cambiata quindi già sarà pulita Vedete? Il secondo passaggio di rientrare nel COM serve solamente per salvare il veicolo dopo che abbiamo fatto questo passaggio di salvare il veicolo possiamo riportare tranquillamente il veicolo in garage e questo veicolo sarà nostro ragazzi come vedete ragazzi adesso rientriamo nel nostro CEO e vi faccio vedere che cosa cosa succede in pratica io adesso vado a sostituire a ricordi logica ragazzi adesso io se prenderei la deluxe dovrei avere lo stile buggato come vedete ragazzi però quando io esco fuori ragazzi che cosa succede? succede che eh, lo stile comunque non è buggato e la deluxo è visibile in mappa, quindi dovremo andare allo Santos Custom e ripetere il glitch, quello dei 2D4 3D4. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.